Salve a tutti ragazzi, sono il 4 e oggi siamo in un nuovo video di... Non mi ricordo come avevo chiamato la serie perché ho fatto l'ultimo video mesi fa e penso che era che cosa ne penso di tutti i Pokémon, ma non mi ricordo quindi non prendetelo per ora colato. Siamo tornati, sono tornato in realtà voi no, però voi state guardando quindi in realtà sì, non, non ho mai ben capito come funzionano queste cose ma lasciamo perdere. Sono tornato quindi... E ci eravamo lasciati con la generazione 2, la seconda gen. Sono sparito, sì. Non ho più portato aggiornamenti di Minecraft, sì. Le porterò forse. Più che tutto, avevo un sacco di cose da fare. Comunque, se avrò tempo, porterò dei video. Ho chiesto su Discord. Vi ricordo, se non siete ancora entrati dentro ho un discord e in questo discord ehm, ci sono tante cose tra cui annunci privati sul mio canale che non tutti possono vedere ad esempio ho fatto un, eh, un sondaggio ecco eh, un sondaggio su eh, cosa vorreste vedere sul canale e eh, se volete andare a votare ho messo un sacco di proposte potete andare a vederlo e sono uscite varie cose che non mi aspettavo quindi ehm, si sì, finirò presto questa serie che avevo iniziato perché in realtà ho scoperto che non siete molto interessati alle serie Pokémon Che in realtà mi fanno cioè, fan stare un po' triste perché a me piacciono Ma eh, vabbè se non le volete vedere me lo farò da solo per me Cioè mi seguo la serie da solo Però invece sono uscite altre cose come vorreste una serie di For Honor Che io ho... Ho scoperto di avere e quindi, boh, se il mio computer lo regge, ci gioco. Ovviamente il mio computer non lo reggerà e quindi se non lo vedete è per quel motivo lì. Però se riesco a fare dei video decenti, probabilmente ve lo porterò. Altre cose, se resti interessati a vedere video a caso di giochi a caso, quindi in, questi, in questo video nei commenti scrivetemi che giochi vorreste che gioco. Ovviamente giochi gratuiti e, e che non siano troppo laggosi, nel senso io non ho un computer potente, quindi non potrò giocare a, a dei giochi tipo, tipo dei giochi che richiedono tanta GPU. Quindi, ehm, altre cose, se volete sapere l'esito del, del sondaggio andate a vedere su Discord. E detto questo, iniziamo. Sindaquil. Sindaquil è un Pokémon di tipo fuoco ed è il primo starter del, della seconda gen che mi piace molto. E gli darei come voto sette e mezzo 7, 7 all'8, perché in realtà non mi piace molto il naso, sembra troppo tipo medico della peste, però in realtà è molto bello. Andando avanti, qui lava, bellissimo, secondo me ci sta un sacco, ecco, anche come scelta di colori, e come stile, e 8 e mezzo 8. Mi sa che sta tenendo un po' troppo alto, però vabbè, ci sta. L'altra volta, ehm, quando ho gestito il video, mi sono reso conto che molti Pokémon potevo dargli un voto più alto e altri potevo dargli un voto più basso. Quindi questa volta cercherò, in base a come è andato l'ultimo video, di farlo un po' più decente. Tiflusion. Tiflusion mi piace di meno di lava, eh, però è molto bello, quindi anche qui un 8, Un 8 ci sta benissimo. Andando avanti c'è Totodile. Totodile è molto bello, poi vabbè, in realtà mi piacciono molto i tipi acqua, in generale. E anche qui un 7,5 e mezzo ci sta Croconav o Croconau Non so come si pronunci Perché non so le pronunce dei Pokémon Mi dispiace, lo, lo ripeto per tutti quelli che non lo sanno ancora che magari non hanno visto lo scorso video ehm, Non mi piace troppo perché mi dà l'idea Che ha tipo una maglia strana addosso Con quel pattern, non mi piace E penso che gli dà do e mezzo Perché comunque ci sta come idea Feraligator, Gator Mi piace ma non troppo, quindi è un 7 anche qui. Penso che quello che mi piace di più è dei 3 proprio Totodile. Non davanti, Sentret. Sentret non mi piace per niente. E quindi gli darei un 5 perché non mi piace molto. Non, non, non lo trovo molto sensato come Pokémon. Furret invece è molto carino. E Ci sta come idea, che sembra tipo una coda gigante con dei piedi che gli spuntano fuori dalla coda. Poi vabbè, a me piacciono i Pokémon cute, quindi sì. Quindi gli darei un 8, un 8 e mezzo. Anche qui oh oh, no. Aspetta, Ut'Ut. Sì, perché sono abituato eh, da un'altra parte. Che Ut'Ut, penso si pronunci così. Non mi piace troppo. Anche chi ha un... una sola zampa mm, non mi piace molto. Gli darei un 5 e mezzo. Noctowl mi piace, ma non troppo. Quindi gli darei un 6 e mezzo. Però ci sta come idea, anche se ci sono troppi Pokémon tipo. Flying normal. Quindi penso che potevano anche risparmiarsi alcuni. Le diba che starebbe per le debug, però vabbè hanno tolto una G. Comunque non mi piace troppo, gli do un 6. Ladian ci sta, ma non mi piace troppo, gli do un 6 e mezzo. Spinarak o Spinarak, non so come si pronuncia. E, ci sta, gli do un 6 e mezzo. Ariados è bello come scelta di colori, ma non mi piace troppo il corpo, però è più bello di Spinarak, quindi gli do un 6 al 7. Crobat, penso, non mi ricordo. Crobat mi piace, gli do un 7 chinchu o chinchau, chinchubo eh, mi piace, ma non troppo. Quindi un 6, 6 lantern. Mi dà l'idea che sia grasso. Sinceramente, non mi piace troppo. Anche qui un 6, un 6 più pichu. Me non mi piace molto. Cleffa anche qui non mi piace molto, quindi cioè, è strano che ha due corna giganti quel ciuffo, non, non mi piace molto, anche qui gli darei un 5 Jigglypuff, no Igglypuff non mi piace molto, gli darei anche qui un 5 Togepi non mi piace che ha tipo le occhiaie, però in realtà ci sta, se non avesse le occhiaie starebbe meglio Gli do un 6, 6 più Togetic, Togetic, Togetic, mi piace ma non troppo gli do un 6 al 7 Natu mi piace, gli do un 6 e mezzo Satu. Xatu mi piace anche come idea di Pokémon che può vedere il passato e il futuro Penso che gli do un 7 e mezzo Marip mi piace, gli do un 7 Fluffy non mi piace molto che diventa rosa E gli do un 6, 6 meno Anfaros mi piace meno di Marip e non ho ben capito cosa c'entra, cosa c'entra con il pokémon, cioè non è una pecora, non, non si capisce bene che cos'è però boh e non mi piace troppo rispetto a Marip, gli do un 6,5 Mega Anfaros invece è bellissimo anche se ritorna un po' sui passi della pecora ma è comunque strano e mi piace molto quindi gli do un 8 anche perché è veramente molto bello. Bellosson o Belosson? Non so come si pronunci. Non mi piace. E gli do un 6, 6 meno. Maril, più o meno, non mi piace neanche qui. C'è, cioè, ci sta, ma non troppo. E gli do un 6. Azzuril, mi sembra. Non mi ricordo come si chiama. E non mi piace troppo ci piace molto meno di mari gli do un 5 sudovudo non mi piace per niente e non ho capito perché è un tipo roccia quando è un albero ma forse non è un albero e gli do un 5 perché non mi piace politoad mi piace come idea molto di più del degli altri due pre-evoluzioni. E gli do un 6... No, sto dicendo? Un 7. Però non mi piace troppissimo. O-Pip oh, non mi piace. i do 5. Non c'è molto da dire. Skiplum è ancora peggio. Gli do 4 e mezzo. Jumpluf, Jumpluf, Jumpluf, Jumpluf. Non so come si pronunci. Non l'ho capito. In generale non ho capito questa evoluzione. C'è cos'è? Boh. Non mi piace neanche qui. Gli do 5. Aipom. Aipom mi piace. Cioè, ci sta molto come idea di Pokémon e gli do un 7, Sunkern non mi piace troppo e gli do un 5 al 6, Sanflora mi piace di più di Sunkern ma non troppo gli do un 6, Yanma non mi piace troppo però non è bruttissimo quindi gli do 6, Hooper ehm, non mi piace troppo, non, non ho ben capito il senso di questo Pokémon. e quindi gli do un 5 e mezzo, Quagsire invece mi piace molto di più di, di Hooper, gli do un 7. Espion non mi piace molto O almeno non nel, nell'immagine ufficiale di Espion E non mi piace troppo Però probabilmente può dare molto di più E gli do un 6 Markrow mi piace molto come idea E gli do un 7,5 Slowking anche mi piace molto E gli do un 7,5 Galarian Slowking non mi piace per niente Mi dispiace E gli do un 5 mi, Misdrivas mi piace molto E molto molto bello E gli do un 8 Unknown non mi piace molto, cioè ci sta come idea, ma è abbastanza filler come Pokémon non mi piace troppo, you don't say. Vabufit non mi piace troppo, però ci sta. E gli do un 6 e mezzo Girafarig non mi piace troppo Però anche qua ci sta e gli do un 6 e mezzo Pineco non mi piace troppo Ci stava non mi piace troppo e gli do un 6 più Forretress non mi piace molto Cioè proprio preferisco molto più Pineco E gli do un 5 Anche perché non ho ben capito l'idea Mentre Danspers, Dance, Non so come si pronunci questo nome E Non mi piace per niente gli do un 5 Ma poi cosa dovrebbe essere tipo un'ape brutta Cioè letteralmente ti urla: Uccidimi, sta roba. Non mi piace, punto. Gligar, bellissimo, è uno dei miei Pokémon preferiti in assoluto. E gli do 9,5 perché è veramente molto bello e ci sta come idea. E non ho molte cose da dire, se non che è anche un Pokémon molto forte. E ed è anche molto divertente nel, nella quarta gen. Nell'animazione, nella serie animata E mi piace molto in generale come Pokémon Stilix, mi piace ma non troppo E gli do un 7 Mega Stilix, mi piace E mi piace di più di Stilix E gli do un 7 e mezzo Snap, Snap, snab, non so come si pronunci Non mi piace troppo come idea Un cane rosa proprio per niente Non mi piace l'idea E gli do un 5 Grambul, non mi piace per niente e anche qui però mi piace di più di snap ball, come si pronuncia. E gli do 5 al 6. Willfish non l'ho capito. Cioè, è troppo semplice come Pokémon e non mi piace troppo. Quindi gli do 6. No, 6 meno. 5 al 6. Scissor. Scissor è bellissimo. Anche Scyther, preferisco Scyther a Scisor, però Scisor è anche molto bello. E non mi ricordo quanto avevo, avevo dato a Scisor, no, Scyther e penso che gli abbia dato un 8 quindi qua gli do un 7,5 comunque mi piace molto come Pokémon Mega Seasor preferisco Scizor, è strano, gli do un... cioè è bello, gli do 7 però preferisco Scizor. Shackle mi piace ma boh, non lo so, è più un meme che altro e sinceramente gli do un 6 e mezzo. Heracross mi piace un sacco e gli do anche un 8 e mezzo meritato. Mega Heracross non mi piace, cioè è troppo una palla, avrebbero dovuto farlo un po' più lungo secondo me perché troppo una palla non... Non mi, piace come i, non mi piacciono i Pokémon che sono a forma di palla, non lo so perché. Non mi dà l'idea di una cosa troppo semplice E gli do un 6 Sneasel è bellissimo, è uno dei miei Pokémon preferiti E anche qui gli do un 9,5 perché è molto bello Teddy Ursa eh, Non mi piace troppo Anche se come concept ci sta tipo che sembra Teddy L'orsetto di un orsetto e basta E poi non ho ben capito perché ha una luna sulla testa Ma va bene E non mi piace troppo E gli do un 6, 6 più Ursaring ci sta come idea mi piace e penso stia a, a questo punto ha un, una specie di sole sulla pancia, l'altra la luna. Ma ancora non ho ben capito. E penso che gli darò un uh, 7, però mi piace comunque. Slug, slugma o Slugma, penso Slugma, non mi piace troppo, gli do un 5 e mezzo. Magcargo è orribile, gli do un 4. Swineb non mi piace troppo, gli do un 6. Pilo Swine non mi piace per niente, gli do un... 5. Corsola mi piace ma non troppo, gli do un 6. Galarian Corsola invece mi piace ma non troppo. cioè mi piace di più ma non troppo, gli do un 7. Remoraid non l'ho capito, non ho neanche capito perché diventa lui. E ad entrambi gli do un 6. Che vabbè, in realtà lui mi piace già un po' di più, gli do 6 più. Però, boh, piacciono troppo. Daily Bird, mi piace come idea, ci sta. E gli do un 7 Mantine Che tra l'altro è un Remorite Non ho ben capito il motivo Probabilmente avrei dovuto guardarmi La seconda gen L'animazione E mi piace però Gli do un 7 Skarmory mi piace come Pokémon Anche se avrebbero dovuto farlo un po' diverso cioè come concept mi piace ma secondo me avrebbero dovuto farlo un po' diverso perché ha tipo un cappello strano e non mi piace molto e anche qui darei un 6 no 7 un Hondur mi piace io do un 7 un Doom mi piace uguale, gli do anche qua un 7. Non mi piacciono troppo le corna, come corpo mi piace, ma non mi piace troppo le corna come ce le ha. Secondo me non arricciate, ma nell'altro verso ci sarebbero state meglio. O anche in questo modo, Mega Undoom mi piace molto, gli do un 7 e mezzo. Così ci stanno molto di più le corna. Kindra. Kindra non mi piace molto come concept e gli do un 6. Fanfi non mi piace troppo e gli do un 6. Donfan mi piace di più di Fanfi, gli do un 6 e mezzo. Porygon2 mi sembra che si chiami mi piace ma non troppo e gli do un 7. Stuntler non mi piace gli do 6. No 5 e mezzo. Smirgol o smergol? Non so come si pronunci, mi piace molto come Pokémon, anche se non mi piace tanto il cappello, e gli do 7. Se avessi avuto un cappello sistemato meglio, io avrei dato anche io. Tyrog, non mi piace, e gli do un 6. Hitmontop, ehm, non mi piace troppo, e gli do un 6. Però mi piace di più dell'altro, quindi 6 più, sei mezzo. Smoochum, cosa dovrebbe essere? Non mi piace per niente, e gli do un 4 Elekid ci sta gli do un 6 al 7 Magby non mi piace molto cioè ha troppo la faccia da deficiente totale neanche derp è proprio stupido ha la faccia da stupido non, non so come mai e non mi piace molto gli do un 5 e mezzo Milton che non mi piace troppo però ci sta come idea e quindi gli do un 6 e mezzo Blissey non l'ho capito e non l'ho capito perché ha tipo Mille di vita perché sì, ma non mi piace. Poi comunque non ha difesa, quindi gli tiri un, un livello 1 mentre lui a livello 100 gli tira un, una mossa di tipo fighting e muore. Perché sì, non mi piace molto come Pokémon e gli do un 5, mezzo. Raikou è molto bello, se si, pronunci, se si pronuncia così, probabilmente sì. Mi piace molto e penso che gli do un 8. Entei non mi piace troppo e gli do... un. 7. Su Ikun anche non mi piace molto, il gli do un 7. Dei tre preferisco di gran lunga Raiko. Pulpitar non mi piace troppo, è troppo strano. Se ha l'idea di essere figo e dark, però allo stesso tempo è troppo derp. È tipo un misto tra figo e derp e non ci sta bene. Non è uscito bene, gli do un 5, m Non mi ricordo assolutamente come si chiama. Non mi ricordo se questo è il Pulpitar e questo è l'Arbitar, però probabilmente è l'Arbitar perché sembra una larva. E non l'ho capito per niente, anche qua. Perché da questo diventa questo? Boh, non mi piace neanche qua. E gli do un 5. E poi c'è Tyranitar che, boh, così sembra che siano sposati loro due, è uscito lui. E boh, è un misto tra i due che non ho ben capito. Però penso che dia un po' il, conce il concetto di metamorf. in qualche modo. Che prima in un modo poi diventa un'altra cosa e poi dopo diventa la metà tra le due cose boh però ci sta come idea gli do un 8 non un 7 all'8 mega tyranitar non mi piace molto ritorna sui passi di larvitar di Pupitar. e non mi piace troppo e gli do un 7 lugia lugia eh, è bello ma non mi piace troppo e do un 7 e mezzo ho ho non so come si pronunci, ci sta ma non mi piace troppo, e gli do un uh, 7. Celebi non mi piace troppo e gli do un 6 e mezzo e penso che abbiamo finito, infatti abbiamo finito perché dopo c'è Trico quindi detto questo finalmente abbiamo finito, spero di non dover dividere il video in due se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare like, iscrivetevi e entrate nel nostro Discord che ci tengo molto, anzi ci tengo più che entrate nel Discord che vi iscrivete in ogni caso vi consiglio di entrare nel Discord perché ci sono molte persone molto belle molto brave innanzitutto non belle <ride> e sono anche belle, non lo so, non ho mai viste diamo per scontato che siano belle, ma in ogni caso entrateci perché là ci divertiamo molto. Detto questo il video finisce qui, spero vi sia piaciuto e ciao!